Okay, buongiorno a tutti, iniziamo anche questo giovedì no, la parte di lezione online e visto l'argomento di questa settimana la, la dedicheremo ovviamente a approfondire un pochino e mettere in pratica le cose che abbiamo visto sulle liste. Io ho pensato di pre, diciamo, predisporre un esercizio un po' omnicomprensivo in cui usando delle liste si possono fare... Diciamo, vari tipi eh, di operazioni ok e eh, quindi vi propongo questo tipo di testo eh, in cui c'è eh, un programma spero si lega bene eh, in python che permette di gestire una rubrica di nomi quindi immaginate l'elenco dei nomi dei vostri amici ad esempio okay? eh, per ora è una rubrica un po' monca, nel senso che abbiamo solamente i nomi delle persone. una vera rubrica dovremmo avere anche magari l'indirizzo, o il numero di telefono, o altre informazioni associate, ma per il momento non sappiamo ancora come fare. No? Concentriamoci sui nomi. Un elenco di nomi. E vogliamo fare un programmino eh, dove un nome è una qualunque sequenza di lettere o spazi, quindi il nome non è solamente un nome fatto di sole lettere, ma potrebbe essere i nomi composti, nome, cognome, eccetera. Una qualunque sequenza eh, a piacere. Allora come funziona questo programma? Il programma deve permettere all'utente di inserire una serie di comandi attraverso un menu, no? quindi alla fine il programma di, dirà all'utente dimmi cosa vuoi fare e l'utente inserirà comandi diversi. Ciascun comando è costituito da un carattere iniziale che può essere seguito da un nome a seconda dei comandi, quindi ad esempio se l'utente inserisce i spazio e poi un nome sta chiedendo di I, inserire eh, un nuovo nome nell'elenco. P invece è un, com un comando che l'utente può inserire che richiede di stampare l'elenco dei nomi, il contenuto della rubrica. Eh, poi abbiamo altri comandi come ad esempio la I maiuscola che permette di inserire un gruppo di nomi in un comando solo, anziché fare tante I piccole una per volta. Eh, la D, il Delete, no? che permette di cancellare un nome. La S che è il Sort per ordinare le rubriche in ordine alfabetico un 2 come comando no? come comando accettiamo anche dei caratteri in questo caso numerici ricerca se ci sono dei nomi duplicati mm? poi potresti un comando più che prende un nome e lo sposta in avanti della rubrica quindi magari il nome che, che è alla terza posizione lo sposto nella quarta perché questa persona mi è il mio, il mio meno simpatica quindi lo sposto avanti nell'elenco dei nomi che ho mm? eh, meno porta un, un, un utente indietro 0, stampa la prima lettera di ciascun nome e poi finalmente ho una x che termina il programma, che mi permette di uscire. Okay? Qui potremmo anche inventarci altri comandi, Io ho provato a mettere alcuni in modo da avere un po' una panoramica delle varie operazioni che si possono fare e anche darmi lo spunto per andare poi a approfondire, andremo poi a approfondire sulle slide un paio di argomenti che avevamo chiamo, chiamo così, eh, lasciato in sospeso, che dobbiamo ancora guardare eh, su operazioni possibili. Eh, sulle, sulle liste, okay? in particolare quando ho a che fare con liste di stringhe, ecco questo esercizio qui lavora chiaramente su una lista che contiene delle stringhe, a differenza degli esercizi di ieri dove avevamo delle, eh, prevalentemente delle liste di numeri no? con cui facevamo gli esercizi. Allora, possiamo provare a impostare no? questo, questo programma, per il momento per semplicità di, di codice ma anche per semplicità diciamo così vostra non voglio complicarvi troppo le cose non usiamo le funzioni usiamo un unico blocco di codice no? poi magari quando diventerà più complicato sarebbe meglio preferibile usare le funzioni però non voglio complicare troppo le cose eh, per il momento quindi questo programma che scheletro avrà? avrà uno scheletro molto semplice che è quello essenzialmente della lettura del menu no? quindi eh, il mio programma sarà una cosa del tipo print eh, inserisci un comando eh, beh, posso vedete, diciamo, comando posso usare dire direttamente una input input comando uguale inserisci un comando e poi avrò un bel ciclo while comando diverso da X perché x è il comando che fa uscire dal programma, faccio tante cose, dopodiché rileggerò il comando successivo. Quindi qua avrò interpreta il comando, ed eseguilo. Questo è un po' il ciclo in cui il programma continuamente chiederà all'utente di inserire dei comandi, e ovviamente i comandi dovranno essere uno di questi. Se non è nessuno di questi, chiaramente dovrò stampare un messaggio di errore, comando non valido, comando non supportato. E il tipo di comando lo, lo, lo scopro guardando la prima lettera tra quelle inserite dall'utente. Quindi eh, posso andare a controllare, ad esempio, se il comando, la prima lettera del comando, fosse una i, faccio certe cose, eh, altrimenti la prima lettera del comando di 0, quindi sempre la prima lettera, potrebbe essere una P e allora faccio altre cose, oppure alla fine posso decidere eh, immaginiamo di aver fatto tutte le operazioni, ho una, un ultimo else in cui dico che un certo comando non è supportato. Print F, comando di 0 non supportato. Ok? Quindi questo è un pochino lo scheletro all'interno del quale lavoriamo. Avremo tanti else if, else if, else if, uno per ciascuno dei comandi no, che vogliamo eh, supportare. Eh, uno scheletro molto semplice, come dicevo, con le funzioni si potrebbe fare di meglio, ma per ora concentriamoci sulla, sul lavoro che dobbiamo fare sulle stringhe, sulla, sulle liste. Tutti questi eh, comandi dovranno agire su quella che è la rubrica dei nomi, ovviamente, no? che è ciò che deve fare il programma. Ma questa rubrica dei nomi che cos'è? Eh, deve contenere una serie di nomi, tanti nomi, cioè ciascuno dei quali è una stringa, e quindi la posso no, rappresentare come rubrica, come una lista di stringhe: Nome, eh, Aldo Giovanni. Giacomo, eccetera. No? Eh, la rubrica di nomi sarà una cosa di questo genere, una lista che contiene stringhe. Quindi tutti questi metodi, che, questi diciamo così, comandi no? che riceviamo dall'utente verranno eseguiti semplicemente andando a manipolare il contenuto di questa rubrica, che è una variabile che possiamo definire nel nostro programma. Chiaramente il valore iniziale di questa rubrica dovrà essere una lista vuota. Quindi questa per noi è una lista di stringhe che, conterrà, che, che rappresenta il contenuto della, rubrica, del contenuto della rubrica. E quindi lavoriamo con questa unica lista. E proviamo a implementare uno per volta questi comandi, no? partendo da quelli più semplici, ad esempio se il primo comando è i, inserisci, eh, allora posso estrarre qual è il nome da inserire, come lo strago il nome? Allora il testo mi dice che un comando è fatto da i spazio il nome, quindi il nome da inserire sarà la parte di stringa che inizia dal terzo carattere della stringa e fino in fondo. Quindi nel caso in cui il comando sia appunto inserisci Aldo, avremo I spazio ALDO. Il nome da inserire sarà la parte di comando che viene dopo la lettera e dopo lo spazio. E quindi in questo caso sarebbe comando22 punti, estraggo una fetta del comando dal terzo carattere, quindi quello di indice 2, in avanti, siamo d'accordo fin qua? E questo nome, che cos'è? È una stringa, è la stringa che vogliamo aggiungere alla nostra rubrica. Quindi, noi possiamo a questo punto. Parto dalla rubrica e ci aggiungo il nome. Fatto. Ho aggiunto un nuovo elemento alla rubrica. Beh, prima aveva zero elementi, poi ne avrà uno, poi ne avrà due, poi ne avrà tre. Ho aggiunto un elemento alla rubrica e a questo punto sono pronto ad accettare il prossimo comando. L'altro comando che implementiamo, implementiamolo subito perché così riusciamo a vedere qualcosa, è il comando print che mi permette di vedere che cosa ho inserito. In questo caso il comando print non ha nessun parametro, non ha bisogno di specificare il nome e allora semplicemente potrò stampare i nomi. Rubrica, due punti, rubrica. Vediamo un po' se già questo funziona in versione extra minimale. Allora eseguiamo il programma e sotto mi chiederà ovviamente inserirci un comando. Io posso provare a stampare la rubrica e quindi inserisco un print e mi farà vedere che la rubrica presumibilmente è vuota. Infatti. Poi posso inserire Aldo. Lui esegue il comando senza dire nulla, perché se voglio stampare la rubrica devo fare un altro un P e mi farà vedere che questa rubrica contiene questo nome. Eh, Giovanni farà la stessa cosa, posso inserire di nuovo Aldo, e se stampo mi farà vedere Aldo Giovanni Aldo, ovviamente non c'è nessuna, non sto facendo nessun controllo sul fatto che il nome esista già oppure no. Posso inserire i nomi composti, Pier Francesco con lo spazio in mezzo. Tanto io quando vado a analizzare la stringa prendo dal secondo carattere fino in fondo e non mi fermo allo spazio. E infatti in questo caso mi farà vedere che Aldo Giovanni è Aldo ma c'è anche un Pier Francesco che è un nome composto con lo spazio dentro e non mi crea problemi. Ok? Um... Poi, se scrivessi X, chiaramente uscirei dal programma, e che sono gli unici comandi che abbiamo implementato finora: no? X, P e I. Eh, in realtà c'è qualche problemino: nel senso che se io per caso eh, scrivessi invio, il programma si blocca, perché non ho controllato che il comando sia almeno di una lettera, mm? eh, e quindi dovrei fare un controllo in più ma l'altra cosa che a me piace molto poco è stampare la rubrica in questo formato qui è vero che non mi costa nulla perché faccio semplicemente un print della rubrica però eh, per un utente normale vedere queste parentesi quadre e questi apici che iniziano e finiscono non... dice ma cos'è? al do? è un accento sulla o? Eh? non si capisce che cosa sia per una persona normale che non, <ride> siamo così, che non conosca la sintassi python allora, possiamo provare a pensare diciamo, di migliorare un po' il comando print per fare in modo che stampi semplicemente un elenco dei nomi come lo stamperebbe una persona normale cioè nome, virgola, altro nome, virgola, altro nome, eccetera, eccetera come potremmo fare? quindi il, il, diciamo, il compitino che mi do è di stampare non semplicemente la, la lista così nel, nel formato nativo no? in cui Python stampa le liste, ma voglio stamparla diciamo come se fosse Aldo, virgola, Giovanni, Aldo, Pia Francesco. Così. Ok? Allora, come posso modificare la mia riga 31 in modo che stampi qualcosa simile a quello che c'è qua sotto? Un modo chiaramente è quello di fare un ciclo. Se non mi piace come lui stampa la rubrica in un'istruzione sola, farò un ciclo in cui mi stampo io uno per volta i singoli nomi nel formato che piace a me. Quindi stamperò i nomi uno dopo l'altro, quindi questa singola stampa non la uso, e mi farò un, uh, un ciclo for... Nome in rubrica, ok. Cosa stamperò? Stamperò il singolo nome, allora ricordiamoci cosa fa for nome in rubrica va a eh, analizzare tutte le posizioni di rubrica che è una lista e per ciascuna posizione di questa lista mi stampa, eh, cioè mi estrae cioè il, il singolo nome quindi la prima volta rubrica conterrà, cioè eh, il nome conterrà Aldo, la seconda volta con Gio, Gio, Gio, Giovanni, eccetera, e io posso stampare il nome eh, seguito da, non vado a capo, ma ci aggiungo una virgola, e magari uno spazio, in modo che dopo aver stampato il primo nome, non nomi li stampo uno per uno con una singola print, però anziché andare a capo, aggiungo una virgola dopo ciascun nome. Virgola, è uno spazio per separarli, perché vedete che dopo che ho scritto il nome Aldo io voglio virgola spazio e questa virgola spazio ce la devo mettere io, ok? E un modo semplice è usare questo end per farlo. E poi ovviamente alla fine dovrò fare, dopo se li ho stampati tutti, vai a capo perché altrimenti con questo end che non contiene il fine linea rimarrei sempre sulla stessa riga e poi mi scriverebbe inserisci un comando ancora appiccicato all'ultimo nome. Allora se facciamo questo, allora facciamo un x al nostro programma, facciamo uscire, facciamo ripartire, quindi inseriamo Aldo, inseriamo Giovanni, inseriamo Giacomo. E stampiamo la lista con la nuova versione del nostro comando print. Allora, vabbè, ci siamo dimenticati di scrivere rubrica due punti davanti. Quindi questo lo possiamo aggiungere. E effettivamente me lo scrivi in un formato un pochino più leggibile, tranne, scusate se sono pignolo, questa virgola in fondo che non c'entra nulla. E non dovrei metterla. Giusto? Allora, questo mi piace, mi richiede una riga di comandi di programma in più, ma a questo punto posso controllare il formato che voglio. L'unico difetto è che eh, l'ultimo nome viene stampato con una virgola di troppo. Mm? Eh, la risposta a quello che ci dice Andrea in, nella chat eh, è esattamente quello che stiamo facendo. No? Eh, quello che fa lui semplicemente scrivendo print element che io ho chiamato nome eh, va a capo, li scrive uno sotto l'altro mentre io li voglio uno a fianco dell'altro separati da una virgola quindi la differenza la difficoltà in più è avere questo formato di nomi uno a fianco dell'altro quindi devo mettere un end che prevenga impedisca di andare a capo e poi ci metto questo separatore Um, quindi noi abbiamo uh, due problemi uno banale che mi sono limitato di scrivere rubrica e eh, ce lo metto davanti print rubrica due punti spazio e poi end uguale niente non voglio nulla ok perché poi a fianco ci devo scrivere il nome ma poi devo riuscire a evitare questa virgola finale Come faccio a evitarla una volta che l'ho stampata non posso farci nulla quindi devo proprio non stamparla cioè questa virgola deve essere stampata solo tra un nome e il nome successivo ma non l'ultimo non per l'ultimo elemento ok eh, quindi dovremmo Giulio ci suggerisce, possiamo stampare fino al penultimo elemento e poi stampare l'ultimo a parte. Questa è una possibilità. Quindi, questo ciclo for mi stamperà tutti i nomi dal primo al penultimo e poi l'ultimo lo stampo a parte. Ok, però buona, buona idea come faccio a farlo. L'ultimo lo stampo a parte sarà semplicemente una print di... rubrica, come si chiama l'ultimo, meno uno. E poi posso fare il fine e ci metto un punto come finale. No? E, ok, interessante anche l'idea di Mattia, la riprendiamo tra, eh, dopo, no? Finiamo questa versione, no? che è un po'... Da, segue il suggerimento di Giulio Io stampo La rubrica Con separatore virgola E poi a parte stampo l'ultimo elemento della rubrica Dove a questo punto ci metto un punto anziché, eh, anziché la virgola Tanto per far vedere che ho fatto qualcosa di diverso Potrei anche non mettere nulla qua Ok uh, Ok l'unica cosa che non, non ho ancora fatto è, attenzione, che se io facessi questo fatemelo rifare quindi x, purtroppo devo inserire i nomi ogni volta esci no, esci, vedi che sono su Google ok, i ah, facciamo fare print i, mi sembra solamente un nome Aldo se faccio print adesso mi stamperà Aldo Aldo, perché lui, la, la, il for di prima non l'abbiamo ancora modificato, quindi stampa tutti i nomi e poi stampa l'ultimo. Se adesso inserisco Giovanni e stampo, mi stamperà tutta la lista Aldo Giovanni e anche Giovanni. Quindi dobbiamo sopprimere, sopprimere l'ultimo. Okay? Allora basta che eh, la mia lista su cui vado a iterare su questo for della riga 33 sia tutti gli elementi tranne l'ultimo, quindi ad esempio potremmo usare uno slice che esclude l'ultimo elemento. Due punti meno uno, è una cosa un po' strana da vedere, ma il primo elemento 0. l'ultimo elemento dello slice è che cosa? Eh, ricordate che l'indice di arrivo è sempre escluso, quindi io metto come meno uno l'indice che rappresenta l'indice dell'ultimo elemento, questo è escluso. E quindi questo ciclo si ferma un giro prima della fine, un'iterazione prima della fine. Allora questo dovrebbe risolvermi il problema. Se io inserisco Aldo e lo stampo, vedete che mi stampa solamente Aldo, punto. Perché? Perché questo for di fatto non è stato mai eseguito. Perché adesso la rubrica contiene un elemento solo, ok? Uh, in questo slice andrà dall'elemento 0 all'elemento 0 escluso, il, il primo elemento è l'elemento 0, l'ultimo elemento è l'elemento il meno 1, corrisponde all'elemento 0, di indice 0, c'è solo lui, c'è solo Aldo, okay? quindi è uno slice 0.0, uno slice 0.0 contiene nessun elemento perché il punto di arrivo è già maggiore o uguale al punto di partenza, e visto che il punto di arrivo deve essere escluso, non c'è nessun valore quindi questo ciclo non viene mai fatto questa print non viene mai fatta e viene fatta solamente la print di riga 35 che è quella che stampa col punto se io invece adesso aggiungo anche un altro nome e lo stampo avrò una lista che contiene due elementi e la slice dal Primo elemento compreso all'ultimo escluso me ne dà uno solo, che ovviamente è il primo. Questo primo lo stampo con la virgola, poi esco dal ciclo for e questo secondo lo stamperò col punto. A parte Giovanna, Che ho, finto, ho sbagliato la lettera. Ok? Se io dovessi uscire con questa cosa funziona anche se io facessi, stampassi una lista vuota? Eh, non tanto, perché se faccio print della, della rubrica vuota mi dà un errore perché io qua in qualche modo ho dato per scontato che esistesse almeno un elemento alla riga 35 quindi magari facciamo un controllo prima diciamo che se la lunghezza della list, della rubrica è almeno 1 allora faccio questa roba, faccio tutto altrimenti dovrò scrivere semplicemente rubrica vuota E quindi, per sapere se c'è almeno un nome, se abbiamo visto che con un nome funziona, con due funziona, anche con più di due funzionerà, però con zero nomi non funzionava, allora lo gestiamo come caso particolare. E questo funziona. Vediamo altri, i vostri commenti per capire se abbiamo delle altre varianti. Ehm... Mattia mi dice, invece della virgola possiamo mettere una variabile che è una virgola sempre eccezione dell'ultimo caso nel quale diventa uno spazio vuoto. Quindi, quello che fare, propone, fatemi fare un copia e incolla, eh, Mattia, sarebbe qualcosa di questo genere. No? Eh, anziché mettere direttamente una virgola, ci metto un separatore, eh, gli metto una variabile che chiamiamo come la chiamiamo? virg, virgola, e questa variabile inizialmente, quindi la devo inizializzare prima del ciclo, sarà una virgola, quindi lui va, nell'idea di Mattia, fino al fondo, e quindi dice, io ho una eh, command, ci metto non semplicemente una virgola, ma decido in base a una variabile, e fin qui sono d'accordissimo. Eh, un pochino più complicato è capire lui dice a un certo punto però if se sono l'ultimo nome allora questa variabile diventa un, un uno spazio vuoto ad esempio o un punto come avevo messo io prima ecco questa if qua però non so come scriverla cioè come faccio a sapere se sono l'ultimo nome se quello che ho appena, eh no scusate, quello che ho, lo devo mettere qua sopra, se quello che sto per stampare è l'ultimo nome, allora se sto per stampare l'ultimo nome ci metterò una, un punto anziché una virgola. Um, come faccio a saperlo? Visto che io ho solamente il nome... che cosa mi, mi fa capire che il nome che sto stampando è l'ultimo visto che sono dentro questo ciclo e purtroppo mh, eh, fa, fate attenzione perché avete sia Gioele che eh, Lorenzo no? eh, stanno facendo un'ipotesi un stanno dicendo guarda come faccio a sapere se sono l'ultimo nome? so che sono l'ultimo nome se il nome che sto per stampare è uguale all'ultimo nome della rubrica ok um, questo funziona? domanda? adesso fatemelo scusami Mattia riscrivo un attimo il tuo codice in un modo più semplice perché in realtà non c'è bisogno di questa variabile no? basterà dire, guarda, se il nome è l'ultimo, allora stamperò il nome seguito da un punto altrimenti stamperò il nome seguito dalla virgola lo semplifico solo un pochino ma per rendere più evidente il problema quindi questa variabile virgola in realtà non serve sì, potrebbe essere utile ma in questo caso è finito esagerato no? però questa è un po' l'idea su cui stiamo lavorando dove la, la condizione che stiamo scrivendo qua è, sto per stampare l'ultimo nome. Ok. Eh, L'opzione lo, con lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo range ovviamente la vediamo tra un secondo, però volevo soffermarmi su questo. Allora, secondo voi questo funziona o no? e analizzo tutti i nomi della rubrica se per caso il nome che sto per stampare è proprio l'ultimo gli aggiungo un punto altrimenti ci aggiungo una virgola Cioè, altrimenti vuol dire che il nome è un qualunque altro nome che non sia l'ultimo secondo voi funziona correttamente? ha dei problemi? allora i problemi Rebecca ha capito il problema ma non del tutto la, la, la soluzione i eh, problemi ci sono se compaiono due nomi uguali nella, eh, nella lista mm? proviamo a vederlo commentiamo questa prima parte e proviamo a eseguire questa seconda mm? io ovviamente prima ho fatto l'esempio mettendo due volte lo stesso nome proprio per rimbeccarvi sulla problematica no? quindi io stampo la lista vuota rubrica vuota inserisco Aldo stampa Aldo funziona Stiamo usando questo codice qua, eh? questo nuovo con la if. Adesso inserisco Giovanni, stampa e mi stampa correttamente Aldo Virgo Giovanni perché lui si accorge che sta per stampare Giovanni, Giovanni è proprio l'ultimo nome, in questo caso della rubrica e ci mette un punto. Come dite voi nella chat, se io adesso aggiungessi di nuovo Aldo, ci sarebbe un problema perché quando stampo, lui tra Aldo e Giovanni dovrebbe mettere una virgola, ma in realtà mette un punto, quindi il punto lo mette sia qua che lo mette là. Perché lui, il nome che sto per stampare, in questo caso il primo, è anche uguale all'ultimo, perché ci sono nomi duplicati. Quindi non nomi duplicati in generale, ma nomi duplicati uguali all'ultimo elemento. Quindi questo, attenzione, non funziona. Quindi attenzione, non funziona se ci sono nomi duplicati. ma il modo più semplice per capire se sto per stampare l'ultimo elemento è quello di contarli questi elementi, quindi lavorare non sui valori, bensì sugli indici, no? come qualcuno di voi aveva già detto prima, ma perché non usiamo i range? Così abbiamo l'indice e ci accorgiamo subito, fate mettere un commento a questo, ehm, lavoriamo subito sulla posizione del nome, e in questo punto range, length, rubrica, quindi lavoriamo non sul nome, bensì sulla posizione. Allora, quando stampiamo, ovviamente il nome non esiste più, e dovrò stampare rubrica di pos, o rubrica di pos qua. Quindi mi vado a prendere nella rubrica, l'elemento nella posizione 0, posizione 1, posizione 2, eccetera, e il controllo che faccio però è un controllo sulla posizione, e non sul valore. Quindi importa solamente se è, è nell'ultima posizione o no e non mi importa se è un valore che è unico oppure diverso dagli altri, eccetera. Quindi if pos uguale qual è l'ultima posizione? Land di rubrica meno 1. Ok? Allora questo anche dovrebbe funzionare. Mi pare che funzioni, non ci vedo. Problemi, stampo quella vuota, va bene, inserisco Aldo, stampo, lo, lo stampa correttamente, Giovanni, stampo, mette Aldo, la virgola dopo Aldo e il punto dopo Giovanni, se inserisci di nuovo Aldo, dove, che mi dava problemi prima, questa volta me lo stampa correttamente. Perché non gliene può fregare di meno di come si chiama la persona, semplicemente va a vedere se sto per stampare l'ultima posizione. allora questo è, è un modo ci sarebbe un altro modo quello di dire aggiungo la virgola davanti a tutti gli elementi tranne il primo solo perché il primo è più facile da trovare che non l'ultimo no? semplicemente per il fatto che l'indice vale 0 ma concettualmente è esattamente la stessa cosa quindi il primo blocco questo qua può funzionare questo qui funziona nel senso che io scorporo Diciamo così, tratto a parte eh, l'ultimo elemento oppure anche questo funziona anche qua quindi ho un ciclo for in cui tratto tutti gli elementi tranne l'ultimo e l'ultimo lo tratto a parte cioè fuori dal ciclo in eh, quest'altra parte la terza opzione anche va bene ok eh, con, con, eh, diciamo così tratto diversamente l'elemento se mi accorgo che è l'ultimo ok questa operazione è un'operazione abbastanza frequente no? dover prendere una lista di stringhe e costruire un'unica stringa che è quella che stiamo stampando qua con un certo carattere di separazione e dove purtroppo i caratteri separatori non sono tanti quanti sono gli elementi da stampare ma sono uno in meno allora eh, proprio per questo in Python esiste una funzione che è già stata anticipata nella chat da eh, chi è che l'aveva scritto eh, Lorenzo che si chiama join. Allora, ad esempio, è così. No, la funzione join fa esattamente questo lavoro. Eh, si applica a una stringa che descrive il separatore da usare, quindi in questo caso il separatore è una virgola, punto join, eh, è una cosa un po' strana perché applichiamo un metodo ha una stringa che quasi sempre non è un nome di una variabile, è una stringa costante, ma a lui non importa, è sempre una stringa e quindi i metodi delle stringhe lavorano. E questo metodo come parametro ha eh, il nome di una lista di stringhe, non possiamo mettere una lista di interi, se no non saprebbe cosa farsene. No? Quindi la sintassi è separatore.join lista di stringhe. Questo metodo fa esattamente ciò che abbiamo fatto prima, cioè prende i vari elementi della stringa e li eh, concatena in un'unica stringa. Cioè, prende i vari elementi della lista di stringhe e concatena i vari pezzettini di stringhe tra di loro mettendo tra uno e l'altro la sequenza di caratteri separatori che scegliamo noi qua dentro, qua in mezzo quindi nel nostro esempio possiamo usare questa funzione join quindi terza possibilità che è quella più semplice in questo caso eh, di dire eh, che voglio stampare che cosa? Eh, la mia eh, lista con i nomi concatenati, però separati da join eh, separati da no, virgola e spazio rubrica. Quindi qua scriverò, stampa, una, eh, mi crea una stringa che adesso tra un attimo stampo, no? quindi print F. stampare Opla, stampare, poi ci metto ancora un punto in fondo fuori dalla, dalla variabile, così ce l'abbiamo esattamente come era prima questa stringa l'ho costruita facendo un join quindi una concatenazione con caratteri di separazione dei vari nomi della rubrica e qui ovviamente funziona esattamente nello stesso modo proviamo a rieseguirlo cosa è successo qua, X. Okay. inserisci un comando, print, Rubrica vuota, inserisco un nome, print, me lo stampa, c'era un nome solo, la join, ha, avuto, ha visto una lista con un nome solo, dice ok, se c'è un nome solo, la join è uguale al nome stesso, mm? eh, vediamo nella console, se io faccio, Virgola, punto join di Aldo eh, cosa ho fatto? Scusate, non Aldo, devo mettere una lista di stringhe la cui prima stringa è Aldo mi istituisce esattamente solamente il primo elemento senza nessun separatore. Se io invece passassi una lista che contiene due nomi, Aldo e Giovanni, mi, mi istituisce un'unica stringa in cui i due nomi sono separati dalla virgola, ma se non volessi la virgola, volessi un altro separatore, che ne so, tre asterischi, funzionerebbe esattamente nello stesso modo. Se volessi per assurdo avere dei nomi tutti appiccicati senza nessuna separazione, basterà applicare il metodo join alla stringa vuota. Quindi a volte avevo una stringa unica che concatena tutti i nomi e quindi in questo caso avrei alto Giovanni senza nessun separatore in mezzo e così via quindi questo è ciò che fa la nostra join con un nome solo mi restituisce quel nome lì se ce ne sono due, inserisci Giovanni eh, me li concatena ma in mezzo ci infila sempre questa virgola e automaticamente non mette nulla al fondo, quindi non mi crea questo problema quindi questa è la funzione che vogliamo, se vogliamo possiamo usare, per convertire una lista di stringhe in un'unica stringa con una, carattere, una sequenza di caratteri usata come separatore eh, tra, una, tra una voce e l'altra di questa stringa. Ovviamente anche se non sapevamo che, la funzione, che esistesse la funzione join, il problema l'avremmo comunque saputo risolvere con la join scriviamo una riga di codice, noi prima ne avevamo scritte 3, vabbè ma non siamo morti, ecco di fatica. Ok, quindi direi sulla print siamo a posto, eh, io andrei solamente a, a controllare prima, scusate, prima di andare avanti a implementare gli altri comandi vorrei solo fare un controllo sul comando, quindi se la lunghezza di comando è maggiore o uguale a 1, perché altrimenti rischio se l'utente inserisce la stringa vuota di, dare, di bloccare il programma okay? se la lunghezza del comando è eh, facciamo lo contrario se fosse minore di 1 do un messaggio d'errore: comando troppo breve e poi altrimenti vado avanti con l'elsi no? questo è un po' un, un riflesso no? che, che dovremmo acquisire se io vedo comando di 0, quindi prendo il primo carattere, campanello d'allarme, ma sono sicuro che il primo carattere esista? Sono sicuro che la stringa comando abbia almeno un carattere dentro? Perché altrimenti quando scrivo comando di 0 il programma mi dà un errore di, index, di indice fuori dal range permesso. Ok? Quindi lo controlliamo prima in modo da essere sicuri che quando arrivo qui la stringa comando contiene almeno eh, un carattere e poi vado a vedere quale carattere sia Ok? passiamo al comando successivo il comando successivo è eh, inserisci una serie di nomi eh, Kumari, se invece l'utente inserisce prima uno spazio e poi il carattere i buona domanda, non viene riconosciuto come comando in questo caso per come abbiamo fatto il programma, la, la, il comando che viene, viene considerato solo se eh, l'effettiva prima lettera è una i. Quindi se io qua scrivessi spazio i e poi un certo nome, mi dice che il comando è non supportato perché lui pensa che il comando sia lo spazio. Mm? Eh, è una domanda legittima, voi potreste dire sì, però magari lo spazio mi scappa, non voglio che sia così, no? Vorrei eventualmente che se ci fosse uno spazio all'inizio venisse ignorato e quindi lavorassi partendo dal primo carattere reale. Questo è anche facile da fare perché esiste ad esempio una funzione, forse l'abbiamo vista sulle stringhe, che si chiama strip. La funzione strip eh, prende una stringa e restituisce la stessa stringa a cui sono stati tolti gli spazi all'inizio e alla fine, non quelli in mezzo ma solo quelli all'inizio e alla fine. Quindi noi potremmo decidere, forse è anche una buona idea, di dire vabbè, il comando che ottengo, elimino gli spazi iniziali finali, elimina spazi iniziali finali. e così se anche ci fosse uno spazio davanti, l'ho tolto e via. Questo è il modo più semplice, tolgo lo spazio. L'altro modo più complicato sarebbe farmi un piccolo ciclo for che va a vedere se ci sono degli spazi, vado avanti e quindi non prendo comando di 0, ma prendo comando di i, dove i sarà la prima posizione in cui non ci sono spazi, ma è, diciamo, è, più, è inutilmente più complicato. Ovviamente questa strip la vado a ripetere anche sotto, sotto, sotto in fondo, dove c'è la input, per ricominciare il ciclo. Allora, questo, se esco da questo programma e lo riavvio, F x, ok, lo riavvio. Eh, posso fare ialdo, vabbè, è venuto quello che è venuto. Posso fare spazi i, Giuseppe, e stampo. E ovviamente questo comando è stato preso anche se aveva degli spazi davanti. Mm? Ok. Allora, passiamo al comando successivo, se non ci sono altri dubbi su questi, che era appunto l'inserimento di nomi multipli. Allora, aggiungiamo un'altra else if da qualche parte, qua prima dell'else. Eh, no, questo else. Elif comando di zero uguale I maiuscola. Allora, in questo caso avrò una sequenza di nomi, mi dice il testo separati da virgola senza spazi in mezzo, vabbè, poi lo vediamo: nome, virgola, nome, virgola, nome. Quindi con un solo comando posso inserire Aldo, Giovanni e Giacomo insieme. Eh, quindi avrò la sequenza di nomi, la posso estrarre come prima, cioè la parte del comando dal carattere 0, 1, no, 2 in avanti. E adesso cosa dovrò fare? Dovrò cercare all'interno della sequenza di nomi, cerca le virgole e separa le stringhe. Questo cosa vuol dire? Eh, non, non è banalissimo da scrivere, non è semplicissimo da scrivere, vuol dire che io devo andare nella stringa a cercare la prima posizione della virgola. Può esserci o non esserci, perché può darsi che la stringa contenga un nome solo. Se contiene un nome solo, allora l'aggiungo. Se invece non contiene, contiene, almeno una virgola, allora devo trovare la posizione della virgola e prendere la sottostringa che precede la virgola e aggiungere questa e poi cancellare dalla stringa la virgola e tutto il resto. Ok? Ehm, e poi iterare così via, no? nel senso che se io avessi appunto la, la sequenza di nomi che è Aldo, Giovanni, Giacomo, io come prima cosa cerco se c'è la virgola. La virgola c'è, sì, dov'è? È in posizione, c'è uno spazio di troppo è in posizione 0, 1, 2, 3, 4. Ehm... Allora dovrei trovare che la posizione della virgola è 4 e quindi dovrei in certo senso inserire il nome, sequenza di nomi dal carattere 0 al carattere 4, e poi sostituisci, cioè accorcia, cancella la parte iniziale della stringa e quindi dovrei fare qualcosa sequenza, come sequenza nomi uguale sequenza nomi da 5 in avanti. Questa posizione 4 la posso ottenere, ad esempio, come sequenza nomi.index del carattere virgola. Posso iterare in questo modo. Okay? Quindi cosa faccio? Prendo sequenza nomi, verifico se c'è una virgola al suo interno, con index oppure find. Queste sono funzioni normali sulle stringhe, le conoscevamo già. Ho trovato la posizione 4 in cui c'è la virgola. Allora a questo punto inserisci nella rubrica questa sequenza nome, la parte di stringa che precede la posizione della virgola e poi sostituisco alla stringa una sua versione in cui ho cancellato la prima parte iniziale e poi itero tutto questo ciclo fino a quando trovo delle virgole quando non ne trovo più mi fermo ciò che è rimasto è rimasto solamente l'ultimo nome e allora aggiungerò quello Ok? quindi questo se lo volete lo potete provare a fare come come una, un un algoritmo possibile. Mm? e Si basa essenzialmente un esercizio sulle, sulle stringhe e sui cicli while. Mm? Noi adesso ne vediamo la soluzione più semplice, no? perché per fortuna c'è già una funzione che fa questa operazione. Eh, rispondo però solo alle due domande che ci sono sulla chat. La prima è Madalina che mi chiede ma perché hai messo due, due punti qua e perché se il comando è... Eh, i, no? I grande, Aldo, Giovanni, Giacomo, il comando di 0 uguale a i, ma poi la parte di stringa che devo elaborare per, per estrarre i nomi da inserire nella rubrica inizia qua, inizia dall'A di Aldo, quindi inizia dal terzo carattere. Okay? Quindi non è dal terzo comando, ma dal terzo carattere di questo singolo comando. Andrea mi dice, ma eh, se, eh, perché tu mi hai fatto l'esempio in cui uso i grande per inserire un nome solo? Se hai un nome solo puoi usare la I minuscola per, come comando. Sì, però mi stai vietando di usare la I maiuscola per inserire un comando da solo? A me se, sembra lecito. no? Anche se ho un, un, un nome solo da inserire, lo posso inserire o con la I minuscola o con la I maiuscola. Se ho più di un nome, per forza devo usare la I maiuscola. Punto. Non vedo perché eh, vietarlo, mh? solo perché mi fa comodo. Un utente si aspetta di poterlo fare. Allora, per fare eh, in breve, quello che noi stiamo cercando di fare qua è l'operazione inversa rispetto alla join. Nella join avevamo una lista di stringhe e volevamo compattarle in un'unica stringa separata in un certo modo. Qui invece abbiamo già una lista di stringhe separate in un certo modo, ma vogliamo questa volta... Uh, spezzare questa unica stringa in tante stringhe piccoline mm? e questo si può fare, esiste il metodo che si chiama split che è esattamente il contrario di join il metodo split uh, qui ci sono alcuni esempi che cercano di farci capire che cosa fa uh, prende una stringa che contiene già dei separatori, quindi sarebbe la nostra sequenza di nomi Uh, punto split e l'argomento dello split è il delimitatore il separatore okay? uh, ritorna, restituisce una lista delle parole nella stringa usando sep, cioè il parametro il primo parametro come stringa di delimitazione quindi se c'è una virgola, tutte le volte che c'è una virgola la separa le stringhe quindi se io usassi, andiamo a prendere il nostro esempio, e prendo la console, eh, che la, la sequenza fosse una stringa che è, sto scrivendo qua in basso, Aldo, senza spazi, Giovanni, Giacomo, ho questa sequenza qua, qua sotto e quindi se facessi sequenza.split indicando che voglio splittare sulla virgola, mi restituisce già automaticamente una lista di stringhe, e queste stringhe sono effettivamente i singoli pezzi del nome. E quindi questi singoli pezzi del nome li possiamo tranquillamente aggiungere alla rubrica, aggiungendo una lista a un'altra lista. Ok? Quindi ho la sequenza che è una stringa che all'interno contiene dei separatori l'esempio invece in cui ho un nome solo e quindi se, cosa capita se chiamo split su una stringa che contiene un nome solo semplicemente mi restituisce quindi il, il caso in cui la I, la I maiuscola viene usata con un nome solo come caso particolare la split non se ne preoccupa dice vabbè non c'è un separatore e allora ci sarà una lista che contiene un elemento solo se invece c'è il separatore Gianni Gianni mi darà due elementi della stessa lista, una, una lista con due elementi allora usando questa funzione split eh, noi possiamo evitare no, di implementarci questo algoritmo e a questo punto abbiamo semplicemente eh, la, la lista dei nomi che l'ottengo dalla sequenza di nomi punto Splitter sul, sulle virgole. Ok? Questa lista dei nomi la dobbiamo aggiungere alla mia rubrica. Quindi come faccio ad aggiungere, non è un nome solo, adesso è una lista che contiene dei nomi. Allora il modo più semplice è quello di a usare il metodo extend rubrica punto extend lista nomi un altro modo lo metto qua come commento sarebbe scrivere rubrica uguale rubrica più lista nomi extend e concatenazione alla fine fanno fanno lo stesso lavoro no? c'è una domanda di Fabio che mi chiede nella chat se potremmo usare lo strip anche per il comando i in modo che se l'utente dovesse inserire spazio aldo mi conti solamente aldo la i è sparita però nel tuo esempio quindi come fa lui a sapere ah sì, ho capito eh, effettivamente ha senso quello che state dicendo è eh, nel caso della i lui prende il nome semplicemente partendo dal terzo carattere, se però l'utente avesse scritto i, spazio, spazio, spazio, spazio, Aldo, e poi ancora spazio, spazio in fondo, perché così si è addormentato sullo spazio, oppure è passato da lì il gatto, eh, allora questi spazi verrebbero eh, ovviamente usati, eh, inseriti no? nella stringa. Quindi lui ci suggerisce, e io sono d'accordo, di fare in modo che se ci sono degli spazi ehm, aggiuntivi eccessivi ai lati del nome, questi li cancelliamo. Okay? Se c'è uno spazio all'interno del nome, Jean spazio franco, franco eh, quello viene conservato ovviamente perché strip va solamente a buttare via i nomi esterni. Quindi vediamo un po' come funziona adesso con tutte queste modifiche. Eh, no, non la console, devo andare al run, scusatemi. Stop il programma e lo faccio ripartire. Allora, eh, la insert di Aldo funziona come funzionava sempre. La insert di tanti spazi, anche mettiamo gli spazi davanti, alla I, un po' di spazi, I, Giovanni, un po' di spazi, okay, esageriamo, dovrebbe essere presa in modo pulito, infatti gli spazi li abbiamo tolti sia intorno al comando che intorno al nome va bene, la I grande I grande eh, aggiungiamo qui, qua, qua, e vediamo cosa succede faccio stampa Aldo, Giovanni, qui, qua, qua li ha inseriti effettivamente come tre elementi nuovi io la I grande la posso fare anche con un nome solo mi manca chi manca Giacomo e me lo aggiunge tranquillamente in fondo, l'unica cosa che devo fare attenzione è che se uno inserisce qui qua qua con degli spazi, no, qui ho messo qui qua, qua di nuovo, li sto aggiungendo di nuovo, farò lo stesso, farò dei duplicati, però il problema è che ci ho messo uno spazio davanti a qua, uno spazio davanti a qua, e infatti vedete che la stampa viene un po' strana perché questo spazio lui lo considera come se fosse parte del nome e quindi dovremmo cioè strippare via gli spazi anche dei singoli nomi che aggiungiamo no? per avere pulizia anche su questo e come possiamo farlo? Torniamo giù nel codice che, dove lo inserisce, noi abbiamo fatto una cosa minimale, abbiamo usato la split per farci separare la stringa nei vari nomi, e questi nomi li abbiamo schiaffati di brutto dentro la nostra rubrica. In realtà prima di farlo eh, possiamo fare un minimo di pulizia dei nomi, eventuali spazi intorno ai nomi. Allora la virgola l'ho già tolta perché la split la toglie già, ok? Eh, allora faccio un ciclo for eh, in range eh, len lista nomi e farò eh, lista nomi di uguale lista nomi di punto, punto strip. quindi questa lista di nomi che ho appena ottenuto dalla, dalla mia split, scusate che split e strip sono nomi che si confondono, ma si chiama così. Ehm, quindi ho splittato la stringa e poi sostituisco ciascuno dei nomi che ho appena letto con la loro versione priva di spazi. Prima di spazi, diciamo così, iniziali e finali. E poi l'extend della rubrica lo farò con questa lista che è stata già, diciamo così, rimaneggiata, è stata ripulita. Okay. Uh, Mattia mi dice: se un utente scrivesse ad esempio qui punto, qua punto e virgola qua, eh, poiché non sono separati da una virgola, ma da un punto e virgola, da un punto, li considera questi pun punti e virgola e punti, li considera come parte del, eh, del nome. Non funzionerebbe mettere una cosa di questo genere mettere uno split con, dei, con più di un carattere. Perché lui, no, purtroppo potremmo immaginarci, no, ma se il separatore non è una virgola, ma può anche essere un punto, anche essere un punto e virgola, metto lo split, eh, metto nel, nell'argomento dello split tutti i caratteri. Purtroppo non funziona così perché lo split considera questa come una stringa unica e quindi cercherebbe esattamente un separatore fatto da questi tre caratteri così in sequenza. Eh? Così come... Eh, e quindi non, non, non riesco a farlo. Se il separatore fosse ignoto, fosse un separatore tra più separatori possibili, la prima cosa che mi viene in mente è fare un replace, di, sostituisco un punto con la virgola, sostituisco il punto e virgola con la virgola, e quindi faccio, uso dei replace sulle stringhe, sostituisco i caratteri con altri e poi finalmente faccio lo split. Però attenzione, eh, noi non è che dobbiamo inventarci le cose, il testo ci diceva che... La I grande per serviva per inserire un gruppo di nomi separati da virgole. Se l'utente questa mattina si è svegliato storto e li separa con un punto esclamativo, peggio per lui. No? Il mio programma deve fare questa cosa. Quindi, come sempre, noi abbiamo delle funzioni di base, come in questo caso no? la, la, la split, che funziona in un certo modo. Se io conosco il carattere, fa già tutto il lavoro da sola. Se eh, voglio fare qualcosa di diverso è chiaro che non potrò usare così com'è la funzione di libreria, dovrò magari modificare, fare un giro un pochino più lontano, no? quindi magari converto prima i caratteri, poi uso lo split, oppure, come dice Kumari, c'è sempre la possibilità di fare, mi faccio il ciclo a mano e come avevo indicato qua. Questo funziona sempre, nel senso che io a questo punto vado a cercare il carattere che voglio, se ci fossero anche sette caratteri possibili, li cerco tutti e vado a vedere il primo che incontro, e poi divido la stringa così. Cioè posso sempre farmi le operazioni andando a lavorare direttamente sulla stringa, e, eh, e quindi posso inventare il criterio che preferisco. Se però il criterio è un criterio, diciamo così, comune, normale, se posso usare il termine normale, è molto probabile che ci sia già una funzione che lo implementa. Ma se la mia esigenza è diversa, eh, ovviamente la dovrò, me la dovrò fare come si dice, a mano, no? nel senso che non, non basandomi esclusivamente su ciò che fa una funzione di libreria. Ok, eh, ci convince la grande, passiamo al comando successivo, però questo algoritmo qua vi consiglio di farlo, eh? come, come prova di esercizio, provate a farlo, anche a parte, anche non dentro questo programmone, ma qualche cosa che prenda una stringa come questa qui eh, che abbiamo inserito prima e costruisca una lista di stringhe, una lista di stringhe che corrisponde ai singoli nomi. E poi a quel punto potete provare a giocare con i separatori. Se c'è lo spazio di troppo, se non c'è, vedete che si complica parecchio, eh? però è così purtroppo. Ok, allora passiamo al comando successivo. possiamo ancora a fare due o tre. Questi sono più facili, D, cancella il nome specificato se esiste. Allora, questo in realtà è un po' ambiguo, nel senso che cancella un nome, vabbè, dobbiamo cercare nella rubrica se c'è quel nome e se c'è lo cancello. Se non c'è, non faccio nulla, dirò, guarda, quel nome non c'era. È ambiguo solamente nel momento in cui eh, questo nome dovesse comparire più di una volta. Se per caso quel nome comparisse più di una volta nella rubrica, cosa devo fare? Lo cancello ogni volta o cancello solamente il primo o l'ultimo che ho trovato okay? questo dobbiamo specificarlo in qualche modo la cosa migliore è di dire il ecco, migliore nel senso di migliore per me cioè più semplice da fare eh, in caso di duplicati cancella il primo che può anche aver senso no? voi avete inserito tre volte un nome o, o due volte un nome per sbaglio allora cancelliamo uno dei due in eh, caso duplicati cancella il primo allora di piccolo nome aggiungiamo la clausola al nostro programma else if comando di 0 è una d minuscola allora ah, faccio implemento il comando delete il nome da cancellare sarà nome uguale comando ormai lo sappiamo, l'abbiamo già fatto due due punti, punto split, strip punto strip quindi tolgo gli spazi e a questo punto ho il nome che deve essere cancellato come faccio a cancellarlo? beh, la cosa più semplice è usare il metodo remove quindi rubrica punto remove nome andiamo a leggere bene la documentazione di remove cosa ci dice? allora, prendiamo il browser che ci dice quando arriverà ah, remove perché non lo da subito? allora, facciamo così Remove. vabbè, volevo, volevo trovare la documentazione ufficiale anziché i mille siti che ne parlano vabbè, eh, per vedere però qua purtroppo non mi fa vedere la documentazione c'è una documentazione molto, molto stringata vabbè, eh, lo, lo dico a parole eh, quando chiamo il metodo remove va a modificare la lista cercando questo nome e eliminandolo direttamente ok? ciò che non so perché la documentazione qua non me, la, non me lo sta dicendo è che cosa succede se questo nome non esiste oppure se esiste più di una volta, però lo possiamo sperimentare, possiamo provarlo, ok? Proviamolo magari nella console, eh, noi abbiamo una lista della rubrica R, chiamiamola R per brevità, uguale, aldo, virgola, A, R uguale, quale? vabbè facciamo le cose più semplici, A, B, di nuovo A, e C. Cosa vuoi? Così. R uguale a B, a C. Ok. Allora, cosa succede se faccio R.remove di B? Questa è quella facile. Dovrei trovare, cancellare la B, che è quella in seconda posizione. E Infatti mi rimane che R è AAC. Adesso cosa faccio se provo a rimuovere qualcosa che non esiste? Quindi R.remove di Z. Mi dà un errore. Quindi ricordiamocelo, quindi devo evitarlo, non lo posso fare. Se invece voglio fare il remove di un elemento che c'è già, ma doppio in questo caso come la A, fa vedere cosa mi dà, mi ha cancellato una sola delle due, ma l'altra è rimasta. Okay? Quindi ciò che mi sta dicendo è, ciò che abbiamo scoperto con due, due prove, è che il metodo remove funziona solo se eh, il nome esiste nella stringa, altrimenti mi dà un errore, quindi dovrò prima preventivamente controllare che nome esista, quindi posso farlo solamente se nome in rubrica, allora lo posso cancellare. Ok? Altrimenti, mi, eh, altrimenti potrò dire: eh, S print il nome, nome non è presente in modo che così possiamo stampare un messaggio d'errore, diciamo così, gentile, ordinato anziché bloccare il programma con un errore e bloccare il programma mi farebbe perdere tra l'altro tutti i dati che ho inserito questo è un modo l'altro modo è quello di trovare la posizione del nome all'interno della stringa e poi eliminare l'elemento che si trova in quella posizione questo mi permette anche magari di avere dei criteri diversi da dire il primo eh, riguardo alla posizione cioè, magari voglio cancellare l'ultimo, voglio cancellare il secondo, e cose di questo genere. Allora, commento solo questo messaggio che mi ha scritto adesso Alexis, in cui lui dice, ma se io volessi, ad esempio, no? cambio ovviamente la specifica, fare una cosa di questo genere... Per cancellarli tutti, qui non sarebbe A ma sarebbe nome ovviamente qua, funzionerebbe. Allora, eh, qui c'è un esempio di un'operazione che è pericolosa. Pericolosa nel senso che bisogna poi capire bene se funziona o no. Perché noi abbiamo un ciclo while in cui abbiamo vabbè, una variabile che itera su una lista. Dentro questo ciclo in cui sto iterando in questa lista sto modificando la lista stessa no? perché io faccio un remove della lista rubrica dentro un ciclo e questo ciclo viene eseguito Allora immaginate se lo doveste fare voi come, come, come, come lo fareste funzionare? la rubrica contiene 5 nomi allora questo ciclo Y dovrebbe andare avanti di 5 posizioni però man mano che vai avanti tu hai tolto degli elementi di mezzo e quindi questo ciclo come fa? a lavorare va uh, andrà avanti 5 volte ma gli elementi sono finiti perché li hai cancellati oppure va avanti un numero di volte inferiore oppure se lui è il secondo elemento e tu glielo cancelli non è che lui passa al terzo che in realtà era il vecchio quarto e il vecchio terzo te lo sei perso quindi questo è sempre molto delicato e cercare sempre di evitarlo quindi non ti do la risposta, si può fare o non si può fare la risposta che ti do è evitiamo sempre di andare a modificare una lista o in generale una struttura dati dentro un ciclo in cui si itera su quella stessa lista quindi voi immaginate che quando sono dentro un ciclo in cui itero su rubrica dentro rubrica non la devo modificare okay? altrimenti capire come funziona è bastante, si può fare chiaramente ma è abbastanza delicato e per poche variazioni il programma si comporta in modo diverso quindi è meglio cercare di evitarlo Ok? Um, piuttosto uh, sì sì col while fun dovrebbe funzionare abbastanza F forse col for invece non funzionerebbe perché il for va a vedere prima le eh, quante iterazioni fare mentre il while ogni volta va a valutare la condizione in mm? quindi in questo caso si può fare quindi in questo caso funzionerebbe però facciamo sempre attenzione quando sto per modificare qualcosa dentro un ciclo, eh, cosa succede all'iterazione successiva, se la condizione viene riv rivalutata oppure no. Mm. Eh, mm. Il, il codice che ha scritto Nunzio, eh, lo sostituisco qua dove è andato a finire, Co così, eh, ha senso, si può fare era quello che stavamo dicendo in questo caso abbiamo eh, usato remove per cancellare il nome, il nome altrimenti uno potrebbe usare la funzione pop adesso me lo riscrivo sopra no? quindi uso remove innanzitutto devo verificare che il nome ci sia quindi o uso remove oppure trovo la posizione che altro non è che rubrica punto index di nome e poi cancello la posizione corrispondente Usando pop specificando la posizione a cui lo voglio cancellare. Quindi questa è sostanzialmente la stessa cosa che hai scritto tu, quindi o una o l'altra di queste due alternative sono abbastanza equivalenti. La cosa di index carina è che il metodo index vedete che ha più parametri, quindi il valore da loro deve cercare, ma posso anche specificare un parametro opzionale inizio e fine, quindi potrei decidere se mi servisse, cercami un nome usando l'index a partire dal, tra la quinta e l'ottava posizione, non necessariamente dall'inizio alla fine della stringa, così come esiste anche un'altra funzione, un altro metodo che si chiama, Rindex uh, non si chiama, non esiste, mi sembrava di sì, no? Non me lo ricordavo, ok. Uh, niente come non detto ricordavo che ci fosse una funzione per cercare dal fondo ma invece non c'è ok quindi in questo caso prendiamo una delle due e questa dovrebbe funzionare per la cancellazione verifichiamola allora andiamo in run ripartiamo col programma inserisci print ok inseriamo di nuovo eh, Aldo e di nuovo Giacomo, magari, due volte, e poi possiamo cancellare Giacomo. Quindi dovrebbe cancellarmi questo di mezzo e lasciarmi il resto, quindi alla fine mi aspetto di avere Aldo Giovanni, Aldo Giacomo. Vediamo se è vero. Non, ho, non P, scusa, D per cancella Giacomo, P, Uh, P. Aldo Giovanni, Aldo Giacomo ok, ho cancellato, ha cancellato correttamente il nome di mezzo se io invece cercassi di cancellare un nome che non esiste mi dice che il nome non è presente ok Allora, vedo che qualcuno sta, sta scrivendo, quindi aspettiamo le domande. Eh, Giusy ha il microfono aperto, quindi se vuoi parlare ben volentieri, ma altrimenti controllo. Non hai detto nulla di compromettente, tranquilla. Allora, Andrea cosa mi fa? Eh, ah, Andrea, Andrea ehm, diciamo così, ha provato a cogliere la mia tentativo di, di, di cercare il nome da cancello dove è finito? Da lì. Cercare il nome dal fondo anziché dall'inizio e lui dice io uso la rubrica al contrario e poi calcolo index. Sì, va bene, però attenzione che poi il valore lo devi, lo devi ribaltare. No? Perché funzionerebbe, no? Scriviamolo qua qua sotto, un attimo faccio copia e incolla sul codice. No? Eh, lui dice se volessi cercare dal fondo in modo da cancellare l'ultimo nome potrei fare una cosa di questo genere. Eh, allora parto dal fondo, arrivo fino a meno 1, andando indietro va bene, quindi sto invertendo la stringa. In realtà basterebbe fare semplicemente due punti, due punti meno 1, cioè rubrica due punti, due punti meno 1 mi dà la lista al contrario, partendo dall'ultimo elemento e tornando al primo. E poi cerca eh, il nome in questa stringa rovesciata, quindi il primo nome che troverà in questa stringa rovesciata sarà l'ultimo nome della stringa di partenza. Attenzione che però la posizione è calcolata rispetto alla stringa, di alla stringa rovesciata quindi se lui ti dice che la posizione è 3 in realtà tu devi prendere l'elemento a 3 posizioni dal fondo non dall'inizio Ok? quindi in realtà eh, sì però devo poi correggere la posizione ricavarmi la posizione rispetto alla rubrica di partenza che dovrebbe essere qualcosa tipo len rubrica Meno 1, scusa, meno 1 fuori da qua. Meno POS. No, quindi, se vale, se lui mi dice 0, cioè il primo elemento della stringa rovesciata, per me è l'en 1, cioè l'ultimo elemento della stringa diritta. Se lui mi dice 3, eh, per me è l'en che 3 quindi sarebbe il quarto elemento, per me è l'en 4 perché l'en 1, l'en 2, l'en 3, meno 4, è il quarto elemento dal fondo. Okay? Quindi questo funziona, però devo fare attenzione al valore che mi ritorna. Quindi questo qua cerca prima la prima occorrenza dall'inizio e invece se voglio cercare oppure cerca la prima occorrenza dal fondo. E poi ovviamente in entrambi i casi farò il pop. Per cancellare quella posizione. Mm? Ok, ehm, vediamo se c'è qualcosa che riusciamo ancora a infilare nei 5 minuti che sono rimasti. C'è l'esercizio successivo. Ah, beh, questo ordine a rubrica in ordine alfabetico è banale, mm? quindi la S la possiamo sicuramente fare. Quindi eh, elif comando di 0 uguale s minuscola eh, rubrica.sort basta, non ho altro da fare, no? era fin stupido da chiedere mentre invece il comando è subito dopo subito dopo, 2, ricerca se ci sono dei nomi duplicati, no? è un pochino più complicato questo ovviamente non abbiamo tempo di farlo, magari però vi invito eh, a provarci. E l'if comando di 0 fosse una 2, devo trovare duplicati, se ci sono duplicati, se ci sono nomi duplicati. Uh, questo mh, significa andare a cercare no? dato un nome, data una posizione del un nome della rubrica, se, ci, se lo stesso nome compare in altre posizioni della rubrica stessa quindi mh, vi, vi accenno solo che ovviamente ci sarà poi probabilmente due cicli annidati uno dentro l'altro per riuscire a, a scoprire se esistono dei nomi che compaiono lo stesso nome in due posizioni diverse i e j della stessa lista no? eh, questo qua diciamo così da fare è l'unico che richiede un pochino di algoritmo in più Quelli, gli altri due punti che sono il più e il meno di fatto sono una variante del, della cancellazione nel senso che devo trovare dove si trova il nome e quindi usando il post e poi a quel punto devo scambiare tra di loro due elementi. No? Lo scambio di elementi è anche un'altra cosa che si può fare manualmente, oppure c'è la scorciatoia in Python, che poi a questo punto eh, vedremo la settimana prossima. Okay? Quindi eh, la settimana prossima sicuramente finiamo questo esercizio, oltre a vedere diciamo, gli argomenti un pochino più complicati come le liste an eh, annidate, quindi le tabelle, eh, ma eh, almeno questo esercizio, questo punto sulla ricerca, se ci sono dei nomi duplicati, no mi piacerebbe che ci pensaste e provaste a farlo eh, al volo rispondo a Damiano se, se è normale che connessisco il comando i con spazio di Aldo mi salvo gli spazi tra il comando e il nome anche se abbiamo messo il comando punto .strip eh, sì è normale infatti io perché strip cancella solamente nel tuo esempio eh, gli spazi che sarebbero prima della i e gli spazi che sarebbero dopo la o di Aldo ma gli spazi in mezzo la strip non li tocca, non li cancella, infatti per eh, risolvere questo problema noi avevamo messo questo alla riga 31, cioè dopo che ho estratto il pezzo di stringa che segue il comando, su quel pezzettino lì faccio un'altra volta strip per andare a cancellare gli spazi che sono rimasti dopo aver tolto la, la i davanti praticamente quindi solo con questo strip non mi cancella gli spazi multipli interni ok eh, io a questo punto se non ci sono altre domande mi fermerei su questo esercizio ovviamente vi pubblico subito il file vi chiedo di provare a pensare al punto 2 sono solo due istruzioni, tre istruzioni in tutto però forse è la prima volta che eh, lo, lo, lo facciamo quindi ne, ne approfittiamo per, per rifletterci su e per il resto ci vediamo come al solito martedì nella parte di laboratorio che si fa normalmente in aula e la prima ora online e ehm, mercoledì vi ricordo ancora una volta faranno le tre ore online anziché le tre ore in aula per via dell'inaugurazione dell'anno accademico ok, non vedo comparire altre domande quindi vi ringrazio a tutti, buon appetito e alla ci vediamo la prossima settimana ciao, arrivederci